Questo mondo è interamente fatto dal bioma della Deep Dark, lande desolate infinite, infettate da queste schifezze, caverne profonde. E questo vuol dire nessuna Lush Caves, nessuna di queste piante bellissime, no alberi, no alberi e no alberi. E beh, questo vuol dire no legno e nemmeno dei poveri villager da ammazzare. Devo muovermi molto lentamente. Vedete quelle cose laggiù? Sono pericolose. Qualsiasi cosa c'è qua dentro può uccidermi, può far spawnare il warden e uccidermi. Questo video l'ho visto da un americano, ovviamente, ho pensato di farlo anch'io. Tutti sanno che se camminiamo così, ovviamente, questi cosi non si attivano. C'è un datapack che praticamente fa spawnare i sapling, quindi tipo gli alberelli, che fanno nascere cose. Guardate anche il fondale oceanico, è completamente maledetto! Distruggiamo questo. Oh no, il dark... Il buio No no no io sono anche in hardcore E eh, eh, ho paura Ricordiamo solo al terzo buio può arrivare il warden Mi sto infilando in questa caverna con il buio buio Posso rompere questo? Aia attenzione ricordiamoci che siamo in hardcore mannaggia a me E devo prendere il legno dalla cassa Non c'è niente qua Beh ho deciso di entrare in questa caverna Che potrebbe portare direttamente ad una ancient city Oh no c'è il deep dark Oh no, oh no Quei cosi... Eh, no, no, non sono quei cosi I cosi che fanno il segnale Diciamo, mi sentono camminare E mm, lo comunicano a quei cosi là Vedete quei cosi bianchi? Quelli là fanno spawnare il warden E tecnicamente io ho già superato Guardatelo È lì quel coso E non c'è solo quel coso purtroppo Devo stare attento al buio Perché qua il buio Letteralmente ti può far male Perché spawn il warden Cioè, nel senso Nei video io odio il buio ma... Qua veramente, cioè, è da odiare letteralmente in tutti i sensi, perché ti porta proprio il mostro che ti ammazza. E non è ancora giunto per me il momento di ammazzarlo, solo una spada in pietra, che cosa volete che faccia io? Le Ancient Cities, eccole qua, finalmente le ho trovate. Devo assolutamente andare a prendere, allora, questo oro e questo ferro in realtà lo prendere assolutamente, quindi prima di tutto prendiamo il ferro. Qua, allora, bisogna stare attentissimi, qua spawn al warden, e non sto scherzando, qua c'è il vero pericolo. Perché, ripeto, aspetta, ma questo è un blocco di ferro intero? Che cavolo, aspetta, scusa un attimo Blocco of raw iron, ma che cavolo Oh mio Dio, ma che figata, ma grazie Allora prendo tutto questo legno e poi dopo vado di là Ok, sono nella caverna, come ho detto, e <ride> mi sembra un po' un pericolo tutto ciò perché io non so, allora questo coso Se è l'unico qua vicino Ma non, no, ce ne sono altri Devo camminare sneaky sneaky Finché non trovo un posto abbastanza più sicuro Perché qua È letteralmente ben poco sicuro Cioè non so cosa dovrei fare Per renderlo letteralmente più sicuro Sarebbe proprio bello da fare Qua ci sono delle candele Uno scheletro Chissà come è una cesta Però questa cesta qua Oh mio dio ho saltato che spavento Uh, queste ceste qua volevo dire, ho oh, il dubbio, um, il sacro dubbio direi, che non si possono aprire perché se le apro uh, spawn il warden e se spawn il warden io sono morto, lo ricordo, e non è ancora proprio il tempo di morire per il warden. E comunque lo posso spawnare anche sopra in superficie, e, um, quindi dovrò trovare una cesta un pochettino più accessibile potremmo dire, sarebbe meglio. Beh, ho continuato l'avventura prendendo altro legno per fare... Altri oggetti? Ma ho avuto una piccola disavventura con degli scheletri. Oh no, sono rimasto solo di notte e sto on, Sono in hardcore. Lo ricordo a tutti, sono in hardcore. E qua ci sono i cosi. E io sto per morire, chiaramente. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Sono stato molto fortunato perché qua non c'è stato il coso che ammazza il Warden. Non so se mi sono spiegato bene. Perché mi sa che non mi sono spiegato bene. Qua io sono stato veramente fortunato che non c'è stato il coso. Sono stato la persona più fortunata del mondo in questo momento. Però adesso dovrei uh, un attimo uscire. Perché sapete com'è? Non è che posso restare qui tutto il tempo. Accidenti! Ma è più, sono più difficili gli scheletri da uccidere piuttosto che il Warden. Ma ci rendiamo conto fra poco perché non è vera questa cosa. cioè... Uh, ciao! Come va? Tutto bene? Posso... Ho oh! ucciso uno! <ride> Stavo per morire, ma non sono morto. Beh, non ancora perlomeno. Adesso dovrei uccidere anche l'altro, se no qua sono fottuto. E ricordiamoci tutti quanti che non posso correre, perché se corro uh, ho più probabilità di spawnare il warden. E se spawno il warden, quello là mi picchia attraverso i blocchi. E se mi picchia attraverso i blocchi, uh, mi uccide. Non sto scherzando, letteralmente mi picchia attraverso i blocchi. Via, muori, muori, ok, via, via, ok, per fortuna qua non ci sono i cosi wifi, là come cazzo si chiama, bene, e però lì ce n'è uno, quindi allontaniamoci immediatamente prima che sia troppo tardi, perché il troppo tardi non deve mai arrivare, assolutamente mai, ok, quindi adesso mi allontano pian piano e me ne vado via. Ho anche cercato di togliere il più possibile di quei cosi che facevano spawnare il Warden. Ho iniziato a costruire la mia casuccia sottoterra, ho trovato anche dell'altro ferro. Ho preso della gravel e della sabbia che mi servirà in futuro per fare una cosa più misteriosa e ha a che fare con la TNT, fra parentesi. <ride> Qua ho visto questo coso, ho detto sarà meglio toglierlo, tuttavia non mi sono reso conto che era troppo difficile da scavare sott'acqua e quindi stavo morendo. Ho preso finalmente un po' di cibo, pecore. Ok, per fortuna è passata la maledetta notte e ho trovato delle zucche, non che io me ne voglia fare qualcosa per carità, perché in realtà non me ne faccio assolutamente niente, però vorrei mettermele nella cesta. Perché sono carine le zucche E soprattutto sono molto rare Nel senso queste zucche sono un simbolo uh, Di. Che caspita ne so di, di, Del fatto che sono stato qui E del fatto che ho trovato una cosa molto più rara dei diamanti E comunque by the way avrei dovuto trovare dei diamanti Finora accidenti a me Però prendi Eh no però aspettate un attimo perché Questa cosa è un po' tortuosa vedo Mi sembra un po' tanto tortuosa Scherzavo non prenderò niente ma se io faccio così, cioè se io la prendo ora, è finita? Oh no, è ancora, sono ancora vivo, bene. Non è che lo comunica lì, vero? Ok, no, lo comunica qua vicino, per fortuna. Ah, allora posso anche correre. Pff, sono pazzo, vero? Sono proprio un pazzo. Però ho preso le mie zucchettone. Oh... E questa invece è la montagna più oscura che io abbia mai visto <ride> no, Non auguro assolutamente a nessuno di vederla su Minecraft Beh poi insomma mi sono un po' abbellito la casa Devo dire che ci sta E Ed era arrivato il momento di fare una cosuccia Qua è proprio qui il warden e, e mi sta vedendo E io dovrò chiudere Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, dov'è il warden? Uh, aiuto L'ho chiuso dentro Ok, mangio una mela d'oro e credo che mi abbia sentito Sono abbastanza sicuro, mi stanno usando Ok, non ho più cobblestone L'ho finita tutta, ma sono riuscito a chiudere E credo che mi stia attaccando, vero? <gasps> Ucciso, finalmente Gesù, bambino Oh no, sono caduto dentro Ok, io vorrei dire solo una cosa Questo warden è tipo Boh Impossibile da uccidere Cioè nel senso Guardate cosa ho dovuto costruire Cioè ma secondo me È più difficile Dell'ender dragon Non per dire Comunque vi consiglio Questo video dove Il mondo è completamente maledetto Siamo insieme a degli amici Sono tuoni Lampi Lava Proprio qua Cliccatelo